con l'ubuntu 12.04 il comando ffmpeg per registrare il desktop non ha prodotto i risultati voluti così ho cercato delle soluzioni alternative mi è sembrato eh, almeno lo stato attuale lo è che l'utilizzo del programma record my desktop sia idoneo a registrare ciò che avviene sul desktop RECORD MY DESKTOP registra in formato OGV dopo aver realizzato il filmato, che si troverà nella cartella home utente lo eh, trasformerò da OGV in AVI con questo comando Maincoder. chiaro ci vuole installato anche il programma MANCODER da terminale anzi, ne approfitto per prepararmi già il lavoro, non dovrebbe almeno in teoria partire adesso, ok, è pronto per la successiva codifica, fermiamo la registrazione.